Oggi eh, ti faccio vedere come puoi distinguere le tue lettere di, di posta, quelle inviate offline per intenderci, e non farle cestinare insieme a tutte le altre, alla pubblicità inutile, attirando così l'attenzione del, del tuo destinatario. Quindi il buon Giuseppe adesso eh, ci fa vedere il, eh, ciò che abbiamo realizzato per ottenere questo tipo di risultato. Questo è quello che forniamo al, a un cliente, quindi una scatola curata nei, nei minimi dettagli all'interno della quale troviamo queste mini candele che servono a sciogliere la ciralacca che viene appoggiata, tipo così, no? Appoggiata all'interno di questo cucchiaino. Viene versata, la, la, la cera lacca che si scioglie viene versata sulla, sulla parte di chiusura della lettera e sigillata con il timbro personalizzato. Il risultato finale è questo qua. Infine, Giuseppe, qual è la riflessione che possiamo fare? Beh, io penso che um, l'insegnamento c'è e cioè che il marketing non sempre... Uh, si manifesta attraverso azioni plateali, pubblicità che fanno discutere, ma il marketing si rivela anche attraverso questi piccoli gesti che fanno in modo che l'impresa possa colpire direttamente il cuore e la testa del cliente.